persone aperte di mente quali voi siete oggi iniziamo una nuova tipo serie di costruzione su sul mio vanilla praticamente e voglio costruire un passaggio segreto nel mio castello perché voi ben sapete che questi castelli qua hanno bisogno di un grande grande grande grande potere di di, di... Di re, no? Ovviamente, come me, io sono un grande potere di re. Giustamente, e infatti, adesso sorvoliamo i cieli. E andremo anche a costruire, magari, un passaggio segreto. Nelle segrete del castello, appunto. Eh, ma voi dite, ma quali sono queste segrete, Dunis? Adesso lo vedete, guardate. Se andiamo qua sotto e evitiamo gli scheletri che, però, purtroppo spawnano. Perché, evidentemente, le, le difese del castello, evidentemente, non sono abbastanza forti per poter um, ovviare a questa difficoltà. Che noi qua abbiamo. Tutti quanti, purtroppo, perché in questo mondo non si sa perché, ma spawnano un sacco di sposco di scheletri, anche di altri mostri schifosi. Allora, io ti uccido a te perché mi stai sul caspito. <ride> ok? Non so se mi sia. Non so se sono stato chiaro. Cioè, sono stato chiaro che mi stai sul caspito. Allora, praticamente qua c'è un una persona che, che mi vuole insegnare come fare le cose. E io dico va bene vediamo se sai più di me oppure no perché sinceramente proprio non lo so Allora io voglio dire una cosa a queste persone che fanno i tutorial Non dico il nome Ma se tu mi dici che una cosa è semplice Signore Mi dici che una cosa è semplice Poi ti metti a fare 20.000 cose che non si capisce un Un, un, un, un piffero ok un piffero per non dire qualcos'altro se non si capisce niente allora per favore non dire che è semplice perché se no mi arrabbio ok mi arrabbio, mi arrabbio mi arrabbio mi arrabbio io sono una persona che si arrabbia facilmente per questo genere di cose ok perché non ho pazienza signore che fa il tutorial quindi adesso io cercherò di essere chiaro ma dopo che vedrò 20 tutorial per capire come cazzo si deve fare una cosa Ok, allora, sto capendo, eh, siete contenti? È molto semplice, praticamente, oddio, semplice, non è mai vero nella vita, cioè, io vi chiedo scusa se ho detto questa cosa, non volevo permettermi. Praticamente fate questa cosa qua sopra, ok? Fate questa cosa qua sopra, non so perché. I pistoni sono fatti in questo modo, tipo così, no, vedete? E tipo, ne mettete quattro qua, poi più due qua, praticamente, dovrebbero, poi dovrebbero darvi immediatamente eh, la forma corretta, ecco. Praticamente non si sa perché Ma il signore vuole che mettiate una torcia di redstone qua E dietro un blocco qualsiasi Per far accendere questa redstone Dopodiché si fa Arrivano alla parte un po' più Particolare perché bisogna prendere Gli observer che si puntano verso questa direzione Immagino che voi lo state facendo insieme a me eh, Quindi um, Vorrei farlo chiaro E semplice da fare Praticamente qua eh, Devo andare a craftare un blocco di redstone praticamente perché praticamente è molto importante. serve fondamentalmente per il coso qua per il eh, vedi, no? per il passaggio segreto dato che io ho, imparo solo oggi a parlare par praticamente è importante cercare di imparare a parlare bene no chiaramente poi ci vuole ognuno ha i suoi tempi piano piano ognuno impara praticamente se non mi sbaglio dovremmo mettere un blocco qua Dopodiché un'altra redstone qua praticamente Sì però basta andare così veloce Mamma mia se ti odio Madonna sto qua lo odio Raga lo sto odiando male Cioè vi giuro lo voglio Adesso gli spacco la faccia Qualsiasi cosa st stia facendo Tranquilli tanto non sto parlando di nessuno in particolare Tanto tutti si copiano tutto quanto vedo Cioè nel senso Io sto copiando <ride> il tutorial di sto qua E sto qua copia il tutorial di un altro, altro. Quindi tranquilli cioè non, non è... Capito, no? Cioè, è un po' particolare come situazione, no? Molto semplice. Qua bisogna continuare così e poi dopo fare questa cosa qua. E quindi bisogna. Bisogna prendere la, la, la cosa e connettere tutto quanto. Olle. Eccoci qua. Ed è stato. Abbiamo in teoria il. Allora, il passaggio è questo, in teoria. No, adesso bisogna un attimo vedere perché. Concretamente, ok, vedete, così dovrebbe essere. E quindi io faccio così, vedete? Ok, praticamente ci serve, vedete, questa chiave qua. Ecco qua, e infatti adesso si dovrebbe aprire e chiudere Ok <ride> È molto particolare come cosa <ride> Ah vi giuro sto per piangere Allora praticamente Ma voi vi rendete conto che sto qua mi ha detto di fare sto passaggio così? Praticamente che quando togli la to... Non ci voglio credere Cioè io veramente Ma sto... Ma, ma si può mai essere così deficienti? Ma scusa ma cioè nel senso Adesso io non voglio offendere il signore Perché ha fatto tutto questo Con chiaramente grande volontà però, insomma, cioè, signore, ha rotto le... Allora, <ride> praticamente cos'è che si fa qua. Dovrei fare una cosa più in alto, no? Più rialzata. Ok, così. E poi dopo cosa faccio? Così. Dopodiché... E se non muoio prima, magari, faccio così. E poi così. Ok, dovrebbe essere... Dovrebbe essere abbastanza... Io, boh, spero che sia venuto bene. Anche perché adesso io devo... dovrei fare così, così, così. E funziona! Guardate che figo che sono. Perfetto. Adesso tipo se faccio così, praticamente basta togliere e rimettere un po' di volte per poterlo chiudere, tipo ho capito? È un po'... No, ho rotto! E la madonna! Allora, mai piazzare <ride> praticamente a un particolare. Qu queste tipo le torce di Redstone sono tipo... Avete presente tipo delle, delle chiavi, no? Sono delle chiavi, però... Cerchiamo di non, di non distruggere questo passaggio segreto Perché giustamente è un po' particolare Ma poi scusate ma a me sembra che tipo, sia un generatore di torce di redstone Se non mi sbaglio Perché ogni volta c'è una nuova torcia di redstone in più Vabbè, boh, non lo so, magari mi sbaglio eh. No, ok, mi sto sbagliando Sì, però voglio aprire Posso aprire? Eh, devo, devo far così Dai, non mi dire che si è rotto tutto Ho preso altre cose dalla, da, da, da qua E praticamente Spero ti prego, ti prego, ti prego Praticamente Devo far così Però, allora eh, Devo togliere uno Ma tranquilli Che io posso toglierlo Cioè tipo è, è chiaro, no? Che posso toglierlo Ok, poi dopo cosa faccio? Faccio così E ci siamo in teoria Quindi qua praticamente Posso fare il mio bellissimo passaggio segreto Allora, so che ci vuole un parto Ne sono perfettamente consapevole Chiedo anche, magari Scusa se vi ho fatto impazzire Perché eh, io so come mi sono sentito io A guardare questo video qua se sono stato così pessimo, per favore, scrivetemelo nei commenti. Se invece sono stato bravo a spiegarvi, scrivetemi che sono stato bravo perché mi merito, giustamente, questa tipologia di cose. Anche se però sono un po' coglio, cioè, se posso dire la mia, sono un po' coglio... Vabbè, insomma, poi questa cosa la sistemo so dopo perché praticamente... Eh, vabbè, insomma, avete capito però come funziona perché ho rotto quella parte sopra, però fondamentalmente funziona in questo modo. E niente Ditemi voi cosa ne pensate Io intanto vado a craftarmi uh, a, Tipo a cambiare il nome della chiave Perché chiaramente la chiave Ha bisogno di un nome Se no poverina Cioè che cosa facciamo Senza il nome della chiave Se solo non cadessi Da queste strutture Particolarmente utili Che sono state costruite Dai miei poveri sudditi Che non sanno nemmeno costruire Poverini Anche perché Si vede che non, costru non sanno costruire Signor scheletro Dopo che io ho fatto Un passaggio segreto Con la redstone Penso proprio Che Lei non dovrebbe Proprio permettersi Di menarmi come sta facendo ora perché ma perché è un po' un cogliò però anche perché io vi giuro ci cioè, stavo per dire tante di quelle cose che mamma mia ragazzi cioè per fortuna che non mi avete visto mentre stavo ascoltando, perché stavo ah, vabbè no vi lascio spazio all'immaginazione insomma vi lascio spazio all'immaginazione Adesso, mi serve una anvil, una anvil che però qua vedo che non ho, però insomma, i miei amici ce ne hanno tante, quindi via a rubare le cose dei miei amici in questo momento precisamente, secondo. Via, via, via, via, gioppere, gioppere, perfetto. Ah, Sono son contento di fare questi vola volazioni insieme a voi qua nel mondo vanilla, anche perché mi son scordato quanto fosse bello registrare da solo, da quanto... Ma ah, spesso avevo degli amici, no? Insieme a me Invece è anche carino registrare da solo Mi sono quasi dimenticato come funzionasse eh, scusami Nick Userò la tua povera Anvil per un attimo Perché devo chiamarla eh, chiave Ok, perfetto E questa chiave Molto buona Guardate, la leccherei Adesso è un cono gelato leccante Non so perché Ma un cono gelato leccante Adesso me lo metto tutto nella bocca Il cono E ricordatevi di essere aperti di mente E eh? a persone, Ok? Aperti di mente Mi raccomando questo, Questa cosa l'ha fatta Nick comunque Giusto per, per dirvi come stanno le cose Giustamente Niente ragazzi eh, Ditemi cosa ne pensate di questo tutorial Oddio no, Non so Non era un tutorial ovviamente Non, non voglio insegnare niente a nessuno però spero che nel caso sia stato utile a qualcuno, anche perché vedo che ultimamente non si sa perché, ma lo state cercando. Quindi io vi accontento, giustamente. Se vedo che state cercando qualcosa, subito sono pronto a spiegarvi come si fa, perché sono un esperto di Minecraft, soprattutto, no? No. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli mori! abbiamo tanto! Oddio mio, mi spaventerei se guardassi un video e vedessi uno che va così.